Questo video si basa tutto sul contenuto di questo pacco. Alboreto è molto scettico perché non ho capito perché l'ha comprato <ride> Però se viene è una figata, figata. <sussurra> E praticamente Alboreto voleva provare a canticchiare la sigla <sussurra> Amerika, Prima dietro adesso <compared> la. <vkillicolo> Incredibile. No oggi like. Non riesco più a girare. Già sai non che il, il video quello infarto vecchio 36 in un giorno? Mm? È tipo a 130.000 bit. Sì, Beh. Eh, ti ho portato io tutti questi. Cioè ecco, <ride> grazie a. te <me>. Ma appunto. <ride> allora. È giunto il momento dell'unboxing. Alla ah, Voglio vedere le vostre facce quando unbox questo pacco TI DEVI SPAVENTARE Dai, Dai oh muoviti dalla, dalla consistenza cosa potrebbe essere? Una maglietta C È un appendino ah, è, è una camicia Dimmi ah. lo fermo grazie ecco. Apri Apri Ma ah. dai! Ma ah. cos'è? È un nuovo meme! <laughs> Cos'è? Dove puoi metterti il Ci costo, Sta bene, guarda. Tanto è diventato un green screen. Diventi l'alieno di Thomas Lemon. In realtà ho comprato questo costume green screen. vero: Perché ho preso dei soldi per Strobe? Sto parlando io. Perché mi ha ispirato un video che ho visto di Efrem's Tube dove faceva vedere effettivamente come usare al meglio questo pigliamento, non so come, questa tuta, per rendere il personaggio trasparente. Quindi ho detto, ma perché non farlo anche con la bici? Cioè nel senso immaginarsi proprio la bici che salta da sola senza la persona su la bici quindi se venisse sarebbe una fegata sola però siccome non so se viene devo provare e da qui dipenderà la riuscita o meno del video tra l'altro la spesa è risoria perché costava tipo 22 euro che vi lascio anche in descrizione tra l'altro oh, no. se viene 22 euro super ben spesi <ride> c'è ragione è vero potremmo darlo al pazzo così <ride> ragazzi sparisce finalmente dal par perché non ne possiamo più di vedere Bravo. 92 minuti di applausi c'è la cernierina dietro secondo me ci madonna con le dita con le dita va bene sono pronto a sudare vado oh mamma mia Oh mamma mia mamma mia devo provare a infilarmi dentro adesso è dura adesso è durissima quasi impossibile quasi impossibile è senza fuori non c'è spazio qui troppo vicino bravi non ci credo! Non ci posso credere! No! Cosa ce l'ha fatta! Fatto? Non ci non posso, ci posso nemmeno credere nemmeno io! È impossibile! Bravo! Allora, siamo pronti. Devo dire che la cosa bella è che si vede un po' attraverso, non è proprio cieco, non si vede benissimo. Cosa ne pensi, Albi? Ma si commenta da solo secondo me. <ride> Ma sto benissimo così! Non sono sexy. Dai Albi, proviamo! Proviamo in piano! E però edito e vediamo se funziona. Perché se non funziona finisce qua il video e non lo faccio neanche. Adesso? Adesso sostanzialmente facciamo una prova in piano, proviamo a riprendere semplicemente che passo, provo a editarlo e vediamo se funziona in piano si può pensare magari di fare sui salti questo, questo lavoro, giusto? No, adesso raga. Editiamo però vestiti normali, dai. Sono veramente curioso, ragazzi. Non sono completamente confidente perché so che ci possono essere un po' di problemini con le luci. E anche col fatto che magari un pezzo del corpo è davanti alla bici, eccetera, eccetera. Proviamo a editare queste prime clip. Molto molto semplici. Pensate, pensate cosa viene. Pensate cosa viene se, se funziona una figata. difficoltà ci sono ovviamente Come dicevo il problema è L'angolazione di ripresa E le luci Però non è così male in realtà Adesso direi che facciamo Pausetta, cibo perché abbiamo famina Vediamo, vediamo Oh oh, polletto polletto. E' buona Sapete qual è il problema ragazzi adesso Dopo mangiato Ci sono boh 30 gradi Però questo è alto per YouTube. Giuro che sono io eh giuro che sono io. Uh. Okay. In faccia ci si vede attraverso, però per fare i trick. Adesso vedo, provo a fare prima a provare l'effetto in pump track. Siccome come avete visto nel video che vi ho fatto vedere prima, il problema è che avendo una gamba davanti, il telaio ovviamente è coperto. Quindi cosa abbiamo pensato per far vedere la bici che lo stesso fa la pump track senza di me? Io praticamente faccio un giro in pump track messo così. Okay. Uh, in can can, attenzione. così voi vedete tutta la bici e poi l'obiettivo è fare qualche tricchettino appunto magari sui panettoni sono intimorito da questa cosa ah mi raccomando ovviamente lo sto facendo anche senza casco cosa da non fare assolutamente ma per l'uscita di questo esperimento e per il video devo provare a fare questa cosa senza casco se no ovviamente col casco si vedrebbe il mio casco volare limitiamo il più possibile il riding cerchiamo di fare tutto alla prima cos'è la cosa più difficile in realtà il risultato non so esattamente come sarà spero che sia venuto giusto questo è il risultato Sì, abbiamo un po' di un gente po'... così Siamo, è come Giro Nudi in questo momento però ragazzi per Youtube questo e altro quindi mi quindi, raccomando quindi allora ragazzi quando arriveremo a 100.000 like lo facciamo male. in centro a Milano di Massimo Ivo, Ivo ha fatto Buon una input. buona proposta esatto se arriviamo a ah, facciamo 20.000 like Vai posso yes. pensare di andare in centro a Milano così Uh, non l'ho sentito bene dove? in centro? in centro a Milano a Milano ok adesso l'ho sentito a Milano a Milano ok adesso l'ho sentito se facciamo 20.000 like ragazzi allora il problema vero e proprio è che adesso sui panettoni abbiamo treccato con la ripresa da davanti perché se lo facciamo da di fianco il problema è che Essendo io sulla bici come vi ho detto nasconderai un pezzo di bici Quindi l'unica tipo di ripresa per non nascondere la bici È da davanti L'obiettivo era fare appunto questi quattro trick 3-4 trick Però vi assicuro ragazzi che Cioè questo C'ha mica gli occhi eh, ragazzi Quindi cosa ho fatto? Allora per i primi trick li ho fatti veramente così Poi però per tipo per te lui che proprio non riuscivo a capire bene le distanze da terra, quindi è strano perché io atterravo ma non me l'aspettavo di atterrare, quindi era molto cieca. <ride> Ho chiesto a Mauro se con un elastico mi teneva, con questo elastico mi teneva la, tutta la tuta qua dietro molto più Tirate tirata, in modo tale che rimanesse più tirata. Tenendola più tirata si vede decisamente meglio, però ragazzi noi l'abbiamo fatto in un contesto veramente particolare e estremo, senza casco non si salta. Come sono andati bene questi catadrati, basta, non rischiamo ulteriormente perché la testa è la cosa più importante da proteggere, quindi sempre il caso però spero che no, non so come il risultato è quello il problema ragazzi io spero che voi abbiate spero visto spero che sia venuta bene che, spero possa che, sia piacere. Venuto bene, che il mio editing eh, sia funzionante e le mie idee siano funzionanti alla peggio questo video non verrà nemmeno caricato no, e quindi abbiamo spiegato una giornata ho fatto la figura dello scemo un altro, per un altro giorno davanti a queste persone che non conosco a professionista di slopestyle terzo in campionato del mondo cioè così non ci sono, sentite la mia voce ma non ci sono E così ricompaio Così non ci sono E così ricompaio Quindi ragazzi avete capito che con questa tuta ci si può divertire parecchio Facendo anche altri tipi di video Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa idea che ho avuto Tra l'altro tengo a ringraziare Efrem Vi lascio il suo canale sotto in descrizione eh, Perché è lui che mi ha dato questa idea Perché ho visto un suo video dove faceva vedere questa, questa tuta E da lì mi è venuta sostanzialmente l'idea Lasciate un like no, lasciate un Perché un like Perché 20.000 sono cavoli di Torquato. E lì ci ne... terrò a tenere su Sempre Per non farsi riconoscere Questo con anche un sacchetto di, di cartone, di cartone eh. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Perché io vedo dalle statistiche Che molti di voi non si sono iscritti al mio canale Ma guardano i miei video Quindi mi raccomando iscrivetevi La campanella è fondamentale Perché le notifiche Molte volte YouTube manca la notifica Non vi arriva la campanella 100% bah, Ci vediamo prossimo